Dopo aver visto il grande successo del pesce da pelle di Google, la Game Freak, con l'aiuto della Niantic, decise di cominciare a sviluppare il gioco più atteso al mondo. E eh già, il 2016 è Langolo e sarà l'anno in cui chiunque prenderà il proprio cellulare e uscirà di casa senza una meta. Sarà un giorno molto più atteso rispetto al 21 dicembre del 2012. Perché sarà il giorno in cui uscirà Pokémon Go. Fermi tutti! Questo è possibile solo perché iOS o Android. Perché dico questo? Perché ho scoperto l'esistenza del Windows Phone. E per questi tipi di cellulare il gioco non funzionerà. Quindi se avete questo tipo di cellulare, buttatelo e andate a comprare uno più serio. Da quello che si è visto da Taylor. Questo gioco sembra fantastico la possibilità di ginnanzare doprie stradine, quartiere, cerchi di Pokémon e non solo si potrà combattere, scambiare, fare acquisti. Insomma, proprio come un normale gioco di Pokémon, però è realtà aumentata. Oltre a questa app sarà disponibile anche il Pokémon Go Plus, che non è altro che un vibratore con i LED che si attiverà con la presenza dei Pokémon. Esatto, un vibratore. Andrà a ruba. Oltre a queste cose, nel progetto si vuole a ricollegare questa app con i giochi normali dei Pokémon. In che modo? <ride> non chiedetelo a me! Questo è quello che viene detto dalla Niantic, ma sarà veramente così? La maggior parte delle persone non è molto fiduciosa verso la grafica, però beh, ovviamente non sarà come nei Taylor, ma non credo debba essere io a dirvelo, probabilmente sarà molto più simile agli ultimi giochi per 3DS, che comunque personalmente non farebbe schifo eh. Se ancora non avete visto il Taylor, vi lascio il link per vederlo qui sotto. Se non ci sentiamo prima, ci eravamo tutti al nord per la sfida finale, che connerà il migliore fra di noi.